Buongiorno a tutti da Ankara. oggi è lunedì 11 maggio e segna una data importante eh, proprio perché avvia l'inizio della famosissima fase 2 eh, o l'avvio di quel processo di normalizzazione così come definito dal presidente Erdogan in accordo con il comitato scientifico che porterà alla graduale riapertura delle attività lavorative e delle attività um, produttive inclusa l'apertura dei principali centri commerciali. Eh, per tutto il mese di maggio tuttavia i fine settimana saranno in modalità coprifuoco totale proprio per evitare la, il diffondersi nuovamente del, dei contagi. Ad oggi i numeri sono rassicuranti, le, le, il numero di morti si attesta intorno ai, ai 50 eh, per, per giorno e il numero di, di guariti ha raddoppiato grandemente sul numero dei, dei, dei positivi. Sono cifre che rassicurano e che ehm, aprono le porte a, una, a nuove misure che verranno adottate presumibilmente a partire da giugno, ossia l'apertura dello spazio aereo anche per quanto riguarda i voli internazionali e la ripresa delle, delle attività turistiche. All'ordine del giorno infatti è eh, la, la certificazione di eh, sanità delle, delle principali strutture turistiche e le, le, le campagne per richiamare turisti in Turchia. Ovviamente in tutte queste logiche ha un grandissimo peso l'economia. Eh, la, la settimana scorsa si è registrata la, una, un, il, il picco clamoroso della lira turca riguardo al dollaro e riguardo all'euro, che ha raggiunto anche... Un tasso di cambio di 7,8 circa, insomma una crisi finanziaria che ha, fatto, eh, che ha richiamato alla memoria la crisi eh, occorsa nel, nell'agosto 2018, quando la Turchia, appunto, eh, viveva delle grandissime frizioni con il partner americano. Proprio in riferimento al partner americano c'è da sottolineare la, lo sforzo in linea con le misure di soft power umanitarie adottate dalla Turchia di inviare del, de, de, degli aiuti al, a Washington. Eh, sono partite nelle settimane scorse ben due cariche di aiuti con, eh, accompagnate da una lettera sottoscritta dal Presidente Erdogan e rivolta alla controparte Donald Trump in cui si rimarca l'importanza della partnership. Uh, a seguito del, dell'invio di aiuti umanitari è stata tenuta anche una conferenza in modalità webinar organizzata dal The Atlantic Council for Turkey con il rappresentante, l'inviato speciale per la Siria, l'ambasciatore James Jeffrey e il, il portavoce di, del Presidente Erdogan, in cui si è rimarcata nuovamente l'importanza della partnership facendo presente quelli che sono i nodi cruciali, ma l'elemento fondamentale che durante questa discussione è stato messo in evidenza come il rifornimento, mm. la fornitura dell'apparato missilistico S-400 eh, che sarebbe stata, si sarebbe dovuta concludere in queste settimane. Ricordiamo che l'apparato S-400, un apparato di difesa russo con cui mm. la Turchia aveva siglato un contratto l'anno scorso, in realtà per il momento è stata congelata proprio per come misura per... Mm, Precauzionale contro il, contro il coronavirus. Quindi, probabilmente nelle, nelle prossime settimane ci saranno, l'attenzione sarà mh, puntualizzata, focalizzata su delle nuove dinamiche eh, per quanto riguarda il partner oltreoceano, ma anche per quanto riguarda i rapporti con la Russia. Rapporti con la Russia che continuano ad essere abbastanza intensi, soprattutto nello, scena, nello scenario siriano, dove i pattugliamenti congiunti continuano, e purtroppo, nelle ultime ore la l'informazione, la notizia che nel, nel cantone di Halabab in, in Siria, quindi il cantone che è stato oggetto della prima missione militare ehm, scudo-frate della Turchia del 2016, è avvenuto un attacco terroristico probabilmente eh, organizzato da eh, milizie eh, sorelle o affine del PKK o del PYD, così come eh, informano i media, i media turchi. Eh, oggi. Come giorni scorsi, quindi a fine settimana scorsa gli stessi media turchi come i media italiani hanno riportato con orgoglio e con una grande dose di contentezza la, uh, la liberazione della ragazza italiana Silvia Rovano che tutti noi accogliamo con grande gioia e uh, sottolineando l'importante ruolo svolto dall'intelligence turca nello scenario africano e soprattutto in, in, in Somalia, un ruolo che è stato appunto di importanza chiave per il rilascio, del, il rilascio dello stagio. Un elemento che sottolinea nuovamente eh, quanto la Turchia sia impegnata in Somalia con azioni di soft power, quindi interessi sia economici ma anche culturali, se vogliamo anche di intelligence e di addestramento militare e quanto comunque dall'altra parte la cooperazione tra Italia e Turchia sia una cooperazione win-win e quindi estremamente solida e dall'importanza cruciale sia per il l'Italia che per la Turchia in quanto membri sia dell'Alleanza Atlantica che eh, partner del Mediterraneo. Per quanto riguarda la, sempre il rapporto tra Turchia e Unione Europea, eh, voci di, di palazzo, voci di corridoi non ancora ufficializzate fanno presagire un'estensione dell'accordo del 2016 tra eh, Turchia e Bruxelles, l'accordo che era stato il cosiddetto accordo per i rifugiati eh, siriani. Contro l'immigrazione illegale, che era stato appunto messo in discussione nei mesi scorsi dalla, dalla, dalla Turchia di Erdogan tramite l'applicazione di quella che era una politica della, delle porte aperte, quindi l'invio di rifugiati verso i territori europei. L'attenzione in, in questi giorni è appunto focalizzata su più fronti, ma in ogni caso il, i morali sembrano e soprattutto allietati dalla grande no novità e notizia della liberazione di Silvio Romano.